Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata di patate con prosciutto e provola. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a fette, farina di tipo 0, lievito istantaneo per torte salate, uova, sale, parmigiano, prosciutto cotto, provolone dolce, olio, sale, pepe, noce moscata, origano e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta Mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il Varoma con le patate, chiudiamo e azioniamo il Bimbi per 30 minuti, temperatura Varoma, velocità 1. Le patate sono cotte. Togliamo l'acqua dal boccale e mettiamo le patate all'interno del boccale. Abbiamo messo le, le patate nel boccale. Aggiungiamo la farina. le uova, la noce moscata, il lievito, il pepe e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Adesso impastare per 3 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola infarinata e lasciamo riposare 10 minuti. trascorso il tempo adesso trasferiamo tre quarti dell'impasto in una teglia per crostate rivestita con carta da forno e stendiamola bene con le mani Livellate bene e formate anche il bordo e se l'impasto dovesse risultare troppo appiccicoso aiutatevi mettendo un po' di farina sulla superficie farcire con prosciutto e formaggio aggiungere il parmigiano l'origano Con il resto della pasta formiamo le strisce e posizioniamoli sulla crostata. Facciamo un salsicciotto. E proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Spennelliamo la superficie con olio. in forno riscaldato a 200 gradi per 20-25 minuti circa la crostata di patate è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo crostata di patate con prosciutto e provola grazie e alla prossima ricetta